ciao a tutti ragazzi sono tornato con un nuovo tutorial come avete già visto dal titolo oggi vi spiegherò come installare un ssd per la vostra playstation 5 come ben saprete ormai sony ha rilasciato i requisiti ufficiali per sapere che ssd bisognerà installare dentro la nostra playstation 5 ebbene li andremo a vedere tra poco quindi il nostro ssd dovrà essere di quarta generazione ovvero pc express 4.0 x 4 m2 nvme Dovrà avere una capacità che va dai 250 GB minimo a 4 TB massimo, dovrà avere una velocità di lettura sequenziale di 5500 MB al o superiore e soprattutto dovrà essere raffreddato da un dissipatore o al lato singolo o in formato fronte-retro. E un'altra cosa, gli M2 SATA non sono supportati bene adesso andremo a vedere i requisiti ovvero le dimensioni che dovranno avere i nostri dissipatori qui vediamo il lato singolo che non dovrà superare i 25 mm di larghezza e compreso il pad termico non dovrà superare gli 8 mm di altezza invece per il fronte retro la parte inferiore non dovrà superare i 2,45 mm di altezza per un totale di 11,25 mm bene adesso vi lascio al tutorial We'll <laughs> Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!